buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi vi mostro le due modifiche che ho fatto all'impianto di irrigazione automatizzato quello energia solare intanto voglio ringraziare tutti gli utenti che hanno visto il video, che mi hanno fatto i complimenti, e vi ringrazio, vi ringrazio molto. Allora, su consiglio di un visitatore, ho fatto una delle prime due modifiche, ovvero ho messo le ventole, quella in aspirazione e questa in uscita. La lavorazione su questo scatolone è stata un po' difficoltosa perché è plastica dura, come la toccavo si rompeva in mille pezzi, quindi poi mi sono dovuto arrangiare con della colla a caldo, insomma ho messo delle toppe. Non è un bel lavoro però d'altronde ai suoi anni questa scatola ormai si è seccata la plastica ed è difficile da lavorare avrei dovuto utilizzare un qualcosa a caldo per tagliarlo ma qui in mezzo al campo non ho nulla il secondo problema invece me ne sono accorto io dopo utilizzandolo e di questo mi dispiace nulla di che però è stato un problema più che altro concettuale vi spiego il problema per utilizzare il temporizzatore questo qui il temporizzatore funziona se a monte c'è una corrente sempre attiva infatti quando si attacca al muro la corrente c'è sempre e lui apre o chiude il circuito in questo specifico caso la corrente era erogata dall'inverter dall quindi l'inverter avrebbe dovuto essere sempre acceso e non va bene pur non consumando corrente perché il carico era scollegato perché finché lui non chiude il carico è scollegato quindi mi consuma veramente pochi watt ma era un problema di fondo che dovevo affrontare e dovevo risolvere quindi cosa ho fatto Avevo bisogno di un qualcosa che a valle dell'inverter mi chiudesse il circuito e quindi mi facesse partire l'inverter e quindi mi sono affidato a questo relay temporizzato, è un relay temporizzato 12V, poi vi metto tutte le schede tecniche dove acquistarlo se vi interessa, almeno vi guardate le caratteristiche, sul blog vi metto tutto quanto, lo aggiungo all'articolo. Questo relay temporizzato si interpone tra il più 12V che è la batteria e l'inverter, si può programmare una volta al giorno o anche più volte al giorno. Io adesso gli ho detto di accendersi per 7 minuti dalle 11.35 alle 11.42 per fare una prova e si è acceso correttamente. Contemporaneamente oltre all'inverter si accendono le ventole di eh, raffreddamento interno. Ora ho appena finito l'impianto, devo ancora mettere a posto i fili, devo sistemare eh, la posizione corretta del temporizzatore, però così il circuito è completo. Le ventole consumano pochissimi watt e eh, sono silenziose, non che questo abbia importanza nella aperta campagna, però fanno la loro parte. Sono ventole da PC, il cavo giallo e il cavo tachimetrico che va sulla scheda madre. A noi non interessa in questo caso, quindi l'ho scollegato, l'ho tagliato, l'ho messo da parte. Che non si sa mai che un giorno smonto tutto questo l'utilizzo su un computer altre cose da dirvi non le ho spiego solo brevemente l'impianto elettrico che ho fatto allora mi sono affidato al circuito di connessioni ecco 42 staccato mi avvicino vi faccio vedere se vedete era partito a 35 a seconda di come si vuole lo si vuole utilizzare vi sono tre tipi di connessioni innanzitutto vi dico che questo lavora 12V e gestisce fino a 220V in uscita con un carico massimo di 2000W di 2 kW, quindi più che sufficiente. Io li ho 1500W teorici. In realtà, il mio carico è rappresentato dalla pompa, e la pompa sono 250W, quindi ne ho d'avanzo. Vi dicevo, qui ci sono tre tipi di connessioni. Io ho utilizzato il primo. Quindi, cosa è successo? Sono entrato col neutro sul meno del temporizzatore, poi sono entrato con il più della batteria sempre sul temporizzatore quindi abbiamo più e meno sulla parte sinistra sulla parte destra sono entrato con un altro più della batteria e sono uscito col più che va all'inverter quindi in questa configurazione entro con due positivi dicevo il quarto la quarta uscita è quella che va all'inverter ed è positiva dopodiché l'inverter prende il negativo direttamente dalla batteria tutti i fili sono doppi li ho rinforzati tutti rispetto a prima che l'inverter, se vi ricordate il video, aveva il negativo con un filo solo ma da 3 mm ho messo tutti i fili doppi da 2,5 mm la programmazione, se dovete acquistarlo, è un po' laboriosa, ve lo dico subito io ci ho messo un po' e ho continuato a resettarlo perché... Probabilmente anche un po' difettoso, leggevo in giro le recensioni su questo temporizzatore, costa poco, costa 10 15€ euro, ma vale quello che costa. Se funziona funziona, ma è problematico da programmare perché spesso si blocca, bisogna resettare, ricominciare da capo, quindi tutto sommato mi è andata bene perché funziona. Adesso lo sistema in qualche punto e con questo dovrei aver risolto qualunque problema il prossimo step è quello di mettere un sensore pioggia che se piove ovviamente lui non fa partire del circuito e un sensore di quantità d'acqua troppo bassa in modo tale che se non c'è acqua il circuito non parte quindi la pompa non si rovina perché attualmente lei parte sempre quindi anche questo bisogna tenerne conto se dovete fare questo impianto e se avete solo una tannica di piccole dimensioni come questa questa è da 1000 litri usandola tutti i giorni ma il tempo di due settimane ah, poi a seconda ovviamente di quante ore quanti minuti l'ho utilizzato ogni giorno in un paio di settimane due o tre settimane finisce quindi bisogna sempre tenerla sotto controllo bene adesso finisco di mettere a posto i fili perché così non mi piace sistemo bene il tutto chiusura vi faccio solo vedere un attimino come ho aggiustato i fili nulla di che eh. ho usato un po' del nastro quello che mi sono trovato dietro al momento la parte esterna però non vi ho fatto vedere adesso l'interruttore ovviamente non serve più al momento l'ho lasciato poi lo toglierò qui ho messo delle griglie giusto per non far entrare foglie o animali o quant'altro perché quando girano le ventole ovviamente il rischio che qualcuno si faccia male niente per il resto l'impianto è tutto qui ho fermato l'orologio, alla sua plastica di protezione incorporata, ha una cosa non vi ho detto, ha il pulsante manual, quindi voi potete fare le prove se volete, basta schiacciare, a prescindere dalla programmazione, si schiaccia una volta, si accende tutto quello che è collegato, si schiaccia e si spegne, è molto comodo, l'ho preso anche per questo, devo essere sincero. Bene è tutto, vi ringrazio per essere stati con me, e vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.